Salve a tutti i telespettatori di Mascalucia Doc. Siamo qui a Massa Annunziata, frazione di Mascalucia, presso il centro OREB ehm, di fronte al PIME per chi non lo sapesse. Siamo con Luca e Fra Giuseppe. Perfetto. Ora ci sposteremo, vi abbiamo fatto vedere il bel presente che hanno realizzato eh, in questa sala d'ingresso. Ci sposteremo in un'altra sala diciamo, eh, più adatta per un'intervista. Adottato qui in loco. Eh, benissimo. Si vuole iniziare a raccontarci chi siete, siamo con la GIFRA, che cos'è la GIFRA? Allora, la GIFRA sta per gioventù francescana ed è una realtà presente in tutta la Sicilia, eh, siamo presenti eh, a Paternò, poi in zona siamo presenti a Paterno, a Catania, ad Adrano, a Ladrano, a eh, tempo fa eravamo presenti anche a Mascalucia, però in tutta la parte della Sicilia e d'Italia e è un cammino che facciamo poi, poi già sì, l'età diciamo, ah, diciamo l'età dai 14 17 diciamo quella fascia adolescenziale sì. e fino ai 18 30 anni diciamo si gusta un po' la... e da chi è organizzata da chi è gestita la, la cosa bella della gifra è un po' la peculiarità è il fatto che i responsabili sono dei ragazzi quindi sono dei ragazzi che si occupano di altri ragazzi Bellissimo. magari questo rispetto ad altre realtà è un po' la popolarità perché spesso ci sono delle, degli adulti o delle altre figure che si occupano di ragazzi, invece noi, un po' anche percependo le esigenze dei ragazzi, possiamo magari riuscire a capire di cosa hanno un po' più, più bisogno. Eh, ascoltami, Luca, te... questa GICA la possiamo uh, definire un'organizzazione religiosa? Oppure <ride> <ride> perché qualcuno, magari, a sentire queste cose, potrebbe pensare, questo invece, che cos'è? Ah, la GICA viene definita in modi. La, la definizione più banale più risentita è famiglia però diciamo che la cifra è più che altro un, un percorso un insieme di ragazzi che ti permettono di, di crescere crescere da un punto di vista umano quindi diventare più, più grande più maturo eh, e crescere sicuramente nella fede eh, formarti è un modo per formarti formarti alla vita ascoltami Luca perché oggi in questi giorni siete qui eh, da quanti giorni siete qui e che cosa in questa, in questa allora, siamo qui al centro Oreb dal da giorno 27, quindi abbiamo fatto un'esperienza di 4 giorni. Noi facciamo periodicamente delle esperienze, questa è l'esperienza rivolta agli adolescenti, quindi dai 13-14-17 anni. E, e abbiamo scelto un tema che è un po' il tema della, della chiamata, della riscoperta per i giovani, del viaggio. E abbiamo preso per mano questi ragazzi abbiamo fatto vivere loro un un viaggio, analizzando alcune figure, Samuele, San Francesco, eh, Maria Chiara, Chiara Mangiacavallo eh, e altre sì. figure. Hanno ho detto che sono venuti dei testimoni proprio diretti di questa storia. Sì, sì, sono sì, sono sì. venuti familiari di Maria Chiara, ehm, che ci hanno parlato un po' della sua esperienza, della sua esperienza di vita e di come ha ah, diciamo, vissuto, eh, ah, diciamo, vissuto anche fino al periodo in cui poi è, è morta. Hai avuto tutto. questa esperienza? Molto bella, molto forte, però diciamo siamo molto equilibrati, sappiamo dosare bene sia momenti di seri, ma ma momenti di scherzo, momenti di gioco. Sicuramente sono questi organizzati questi gruppi forse di sì. conversazione. Di facciamo eh, facciamo sì. serate di sì. festa, sì. serate di maschera, eh, ci serate ci di. Ci sta. Sì, sì. Eh, beh, possiamo parlare a questo punto. La nostra autorità, <ride> bene. raccontaci esperienza, La tua vita? Quello che vuoi dirci, tutti quanti. Beh, noi leggiamo sempre l'esperienza di questo campo. Un'esperienza nata con il desiderio di crescere, come diceva Luca, insieme, in fondo in fondo, la cifra cosa è se non un percorso di crescita umana e spirituale, e quindi una proposta cristiana per dei giovani che vogliono fare esperienza di Dio alla luce di quella che è l'esperienza di di Francescana, di Francesco e di Chiara d'Assisi. In questi giorni ecco, abbiamo provato a, a, a far sperimentare a questi giovani la possibilità di, e, stando insieme, crescere in una dimensione di fraternità, che è una di quelle peculiarità che caratterizza la spiritualità francescana, e, ma stando insieme, stando tra di noi, stando con il Signore, ecco, crescere in questa dimensione. Una domanda io ho visto fuori, e anche soprattutto nella sala conferenze, vogliamo chiamarla così, moltissimi ragazzi. Una presenza davvero numerosa e tutti questi ragazzi quindi vengono qui ogni anno a incontrarsi, o cioè, questo incontro riguarda normalmente come organizzato, Luca potrebbe dire di più, però sì, eh, sono e, sono ordinariamente risultati. la proposta per delle iniziative lungo l'anno spalmate lungo l'anno per esempio a fine novembre c'è stato un convegno per i giovani dai 18 anni in su mi e sì. adesso eh, la proposta che viene fatta invece agli adolescenti è in genere legata al sì. periodo natalizio e quindi sono un po' esperienze legate per fasce di età perché comunque gli adolescenti sicuramente avranno un'esigenza diversa rispetto a, a dei giovani già hanno superiore i 18 anni quindi anche la proposta di di fede, la modalità di come vivere la proposta di fede è chiaro che è diversa uh, cioè strumenti più adatti sì. alla loro vita infatti l'ultima domanda sì. seria personalmente e poi magari cerchiamo di concludere anche questa, questa diretta eh, mm. nelle tue versi cioè io vorrei chiederti come adesso un ragazzo o un, un giovane potrebbe appunto vivere la vita eh, coniugandola con un'esperienza religiosa mi ispira questa domanda adesso? Venendo di consigliare questa domanda. Cioè, un <ride> giovane ancora può fare questa esperienza? esperienza. No, cioè come... Mh, forse la domanda... Perché? Quali sono le motivazioni? Perché possiamo, come possiamo motivare un giovane a seguire un'esperienza di, di questo di fede? Esatto. In questi giorni ci dicevamo che non è... è non vendiamo un prodotto pubblicitario, vediamo ecco dobbiamo essere accattivanti perché abbiamo una proposta commerciale da offrire. Quello che abbiamo da offrire è un'esperienza di Dio, e quindi nella libertà dei figli di Dio, chi fa esperienza di Dio eh, sarà poi una conseguenza a poter raccogliere questa, uh, questo Dio nella propria vita e di conseguenza alimentare questa relazione con il Signore attraverso un cammino di fede. Quindi non c'è una ricetta che stabiliamo a tavolino, ecco come com rendere la proposta più accattivante possibile, avere più più giovani possibile e camminiamo facciamo un'esperienza di Dio è quello che vogliamo testimoniare è quello che vogliamo trasmettere ci sono per grazie a Dio dei giovani che si fanno inter interrogare da, da, da giovani che fanno un'esperienza di Dio e attraverso questo contagio ecco che il Signore agisce nel cuore dell'uomo in mille modi quindi non abbiamo eh, nessuna strategia se non quello di dire eh, vieni e vedi il Signore insomma se lo accogli nella vita, sicuramente non ti lascia come eri prima. Allora poter alimentare la propria fede non diventa quasi un dovere morale, ma diventa un'esigenza di vita, ecco, respirare questo ossigeno. Bellissime parole, il Signore non ci lascia come eri prima. Cosa possiamo dire? delle mm -hmm. Frasi bellissime. Eh, bene, non vogliamo portare per le lunghe questa diretta, anche per il nostro hangar, sono io l'ospite, i nostri ospiti per prima, la allora, maestria Lucia. Eh, è stata un'improvvisata mi sì, sì. eh, ho colto di sorpresa sì, sì. mi ha rubato eh, quindi vi ringrazio a voi che avete diciamo, collaborato nell'intervista qui di fronte ma soprattutto vorrei diciamo, ringraziare Salvatore che eh, mi ha detto eh, di questa realtà sì. ci ha fatto conoscere questa realtà e eh, sta tenendo anche il mio telefono a fare l'attività eh. eh, sì. se volete potete errorci su internet, c'è il nostro sì, sì. sito cifreticilia.it, eh, giusto per favore, sì. e eh, anche sulla pagina Facebook, anche semplicemente per mandare un messaggio, sapere dove ci troviamo. Eh. Se sì. avete questo desiderio che per la fine dicevamo, la, questo, tu dicevi qual è il motivo per cui il ragazzo sì. fare questo, diciamo che l'esigenza che diciamo è la felicità, cioè tutti vogliamo essere, vogliamo essere felici. Noi cerchiamo questa felicità in questo modo, è la nostra risposta, è un, il nostro cammino alla ricerca di questa felicità. Poi magari la troviamo, non la troviamo, però abbiamo preso questa strada. Ottima idea. Quindi, perché non visitare questo sito? Ripeto, perché diciamo, lo sono ascoltato. G sì, per... Sì, per... No. <ride> se ci passo, sono sì, per... sì, per... se... di sicilia.it, oppure <ride> su Facebook Gira di Sicilia. Perfetto. Noi eh, magari poi mettiamo. Noi metteremo un link nei commenti o allegato nel post poi del video della diretta. Faremo un tutorial su come fare la diretta, Specialmente specialmente, allora ricordiamo un augurio a voi, sì. anche per il nuovo anno, sì, sì, grazie, auguriamo buon anno a tutti, buon anno a tutti, santo Natale, buona pasta, non mangiate troppo, <ride> mangiate troppo, ciao